Inizio a questa giornata di lavoro e di studio nel, nell'ambito del ciclo delle iniziative dedicate a Gaetano Salvemini nei 60 anni dalla sua, dalla sua morte. Io sono il presidente della Fondazione Di Vagno, la Fondazione Di Vagno è l'istituzione che ha organizzato questa iniziativa e lo ha fatto in collaborazione con uh, altre istituzioni, con la Regione, con il Ministero dei Beni Culturali, con il Comune di, di Molfetta, con i nostri cari amici morfettesi, professori, sul gruppo di professori di Molfetta che si incaricano di tenere viva la tradizione di Gaetano Rossabemi, che sono qui e che io saluto con, molto, con molta cordialità. Saluto uh, i professori, eh, eh. i dirigenti che non ci sono, ma i professori si incaricheranno di farlo di trasmetterlo e saluto i ragazzi i giovani degli istituti che sono qui, eh, qui presenti e che credo siano del, del, del Ciro Scacchi e del, del Ciro Italia. noi siamo molto contenti l'ho detto l'altra volta e lo dico ancora oggi naturalmente saluto il professore, il professore Portinaro che non ho sbagliato, il professore Pozzinano ho avuto un dubbio che viene dall'Università di Torino, e che insieme a Cesare Preti, che è il professore del Liceo di Conversano e che è coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione di Vagno, che vi terranno questa lezione, questa lezione è molto importante e credo sia il punto centrale di questo ciclo perché Metano Salvemini all'interno del suo sconfinato pensiero penso quello della democrazia lo abbia sempre tenuto al centro dei suoi interessi e, delle sue, e, dei, e dei suoi studi e del suo insegnamento noi siamo molto contenti stavo dicendo ma lo dico brevemente per, prima di concludere di poter dedicare questo ciclo di eh, lezioni di sì. lezioni, lezioni. In particolare a voi giovani, a voi giovani, e lo dico non per una retorica giovanilistica, no, lo dico perché noi siamo fermamente convinti, questo è nella strategia della Fondazione di Vaglio: indirizzare gran parte delle proprie iniziative, delle proprie attività nei confronti del mondo, del mondo giovanile perché questo perché è il mondo giovanile quello che deve che è destinato a raccogliere la trasmissione di questa attività che noi facciamo quella di custodire la memoria e di eh, contestualizzarne i suoi, i suoi contenuti io penso, anzi direi sono sono certo che eh, fra di voi tra di voi uscirà la classe dirigente del, del domani, molti di voi saranno professori, molti di voi si dedicheranno alla politica, qualcuno di voi come io spero potrà essere sindaco della città, potrà essere presidente della regione, potrà essere deputato al Parlamento. Ecco, voi siete il futuro e quindi voi dovete conoscere. E voi dovete conoscere accanto a quell'attività straordinaria e meravigliosa che compiono i vostri insegnanti anche qualche cosa di più. Quello che viene quello che viene elaborato, quello che viene custodito in particolare dalla, dalla società civile e dalle istituzioni che si occupano di continuare le ricerche, ripeto, e di custodire la, la memoria del, del passato. Ecco, io con questo voglio ringraziare tutti, voglio ringraziare gli studenti, voglio ringraziare i vostri professori che sono qui e che, avranno, che hanno la pazienza di eh, come dire, ascoltare le nostre, le nostre conversazioni avendo peraltro a loro volta la, la possibilità e la capacità di dire probabilmente assai più di quello che, che vi diremo noi voglio ringraziare i vostri dirigenti, voglio ringraziare coloro che sono a questo tavolo E voglio segnalare che tutto quello che noi facciamo, tutto quello che la Fondazione fa, tutto quello che i nostri amici di Molfetta fanno, lo facciamo solo all'insegna di un sentimento molto forte che eh, io mi auguro noi possiamo riuscire a contagiare, ecco questo sì, in particolare ai giovani, e cioè la passione civile la passione civile il senso della democrazia cioè il senso dell'interesse personale abbandonando l'individualismo esasperato ed esasperante dal quale purtroppo noi siamo circondati e inaugurando una nuova stagione, quella cioè di convivere, di condividere di tutto quello che ci possa unire per cercare di rendere migliore questo nostro, questo nostro paese Ecco, con questi sentimenti io vi ringrazio, vi ringrazio ancora tutti e darei la parola al professore Cesare Preti che inaugurerà questa lezione. Buongiorno a tutti. E tocca a me oggi aprire la giornata, eh, io devo dire prima di tutto che sono molto onorato di essere seduto qui al fianco del professor Pierpaolo Cottinaro, sono molto onorato ma al tempo stesso mh, ho anche un po' di disagio, devo dire la verità, ed ho un po' di disagio perché? Perché il programma della nostra giornata mi attribuisce un compito che non è quello che io oggi svolgerò, quel compito va oltre quello che io sono... Di fare e quindi farò altro. Uh, mi limiterò infatti a presentarvi un documento inedito riemerso di recente. Un documento che ha a che fare con uno degli episodi centrali trattati da Gaetano Salvemini. Qui c'è la sua immagine: da Gaetano Salvemini. Uh, in un libro molto veramente molto noto, forse il più noto per alcuni addirittura famigerato. Eh, sto parlando del Ministro della Malavita e eh, questo episodio è quello che riguarda la rielezione nella tornata elettorale del marzo del 1909 del deputato giurittiano Vito De Bellis e, con la e la conseguente avversata convalidazione di questo risultato. Come, come si sa, come è noto, in quella tornata elettorale nel collegio uninominale di Gioia del Colle De Bellis risultò vincitore. De Bellis era un uomo discusso, era parlamentare dal 1895, ma era discusso soprattutto in quanto era il capofila dei deputati meridionali che sostenevano le politiche del Giolitti, quei deputati che con termine un po' dispregiativo erano chiamati gli ascali. Eh? De Bellis vinse, ma vinse in virtù di brogli diffusi, di una estesa, eh, lì nel suo collegio elettorale di Gioia del Core naturalmente, eh, quindi brogli diffusi, di un'estesa copertura che gli venne assicurata dalle forze di polizia e soprattutto in virtù dell'uso dei cosiddetti mazzieri, ovvero malavita locale che venne assoldata per tenere lontano dalle urne con minacce e intimidazioni vari i potenziali elettori dell'avversario. Proprio per questa ragione la sua... Uh, la sua uh, elezione, la convalidazione, la proclamazione della sua elezione venne fortemente avversata, fortemente avversata, tanto che fu sancita solo un anno dopo circa, il 24 febbraio 1910, con voto della Camera dei Deputati, voto contro una mozione presentata da due deputati socialisti, Odino Morgari ed Ettore Cicotti, mozione che chiedeva invece la decadenza del De Pellis. Uh, Salvemini allora era ancora socialista, era addirittura militante socialista in quanto iscritto al Partito Socialista, eh, proprio due settimane prima della, di questa seduta parlamentare, il 10 di febbraio, sempre del 1910, eh, pubblicò la prima edizione del Ministro della Malavita per eh, denunciare proprio eh, lo scempio di civiltà che era stato compiuto a gioia del colle e eh, per utilizzare i termini del libro in tutta un'altra serie, in un manipolo, dice il libro in un manipolo di elezioni giolittiane descritte nel libro eh, questi fatti che sono veramente molto noti certo li scopriamo oggi, questi fatti costituiscono il contesto del nostro documento di oggi, documento che io vi dicevo è riemerso solo di recente, perché eh, sono solo poco più di tre, tre anni circa che è tornato disponibile per la consultazione e per eh, lo studio. Un importante carteggio, attualmente depositato presso l'archivio diocesano di Conversano ed in copia ce l'abbiamo noi nell'archivio della Fondazione di Vagno, sempre di Conversano. Questo carteggio è corrispondenza di Donato Iaia con alcuni dei maggiori intellettuali italiani della fine della seconda metà del XIX secolo e eh, dei primi anni del XX secolo. Uh, tra questi documenti vi è una lettera datata 12 marzo 1910 che Iaia fece avere a Salvemini uh, lettera che non compare fra quelle lettere che sono state raccolte e pubblicate da Sergio Bucchi nei suoi volumi del carteggio salveminiano uh, Iaia, per chi non sapesse niente di questa personalità culturale italiana, Iaia che era stato un antico allievo di Bertrando Spaventa, di Francesco Fiorentino, ed era forse l'ultimo epicolo della scuola degli aghegliani di, di Napoli, era allora cattedratico di filosofia teoretica nell'università di Pisa, dove, pur essendo ormai abbastanza isolato, mh, aveva formato personalità intellettuali quali quelle di, Etto, eh, di Ernesto Codignola e di Giovanni Gentile. Uh, nell'università di Pisa in quel momento voleva trasferirsi Salvemini e voleva trasferirsi Salvemini perché uh, voleva, voleva lasciare Messina per avvicinarsi a Firenze e soprattutto perché voleva cercare, per quanto fosse possibile naturalmente, di lasciarsi dietro le spalle la tragedia della, mo della morte della moglie e dei figli nel tremendo terremoto della città siciliana del dicembre del 1908 in questo suo desiderio Salvemini trovò eh, l'appoggio di, fermo appoggio direi, di Donato Iaia ma si scontrò invece contro l'ostilità di Tutta una serie di altri ordinari dell'Ateneo Pisano, tra i quali soprattutto due autorevolissimi senatori, Ulisse Dini e Alessandro Dancona, il secondo dei quali giunse a, eh, vediamo, sì, eh, giunse a eh, dichiarare che eh, Salvemini non era un professore ma un socialista, in senso dispregiativo, no? questa è la citazione esatta, Tratta da una lettera di Salvemini a Benedetto Croce eh, a cui sto facendo riferimento. Ora, è a questo punto eh, che si situa la nostra lettera, lettera che, eh, ad un primo esame, eh, si presenta come un documento molto singolare: eh, se mi permettete, anche se mi lasciate utilizzare il termine, direi addirittura come, in una certa misura, come un documento e come una lettera scombinata una descrizione eh, della struttura è facile da darsi non è molto lunga, è formata da due parti e le due parti sono collegate da una frase cerniera che ha lo scopo, questa frase vorrebbe avere lo scopo eh, di dare continuità concettuale al discorso dello scritto in realtà eh, in modo tale che ciò che è scritto nella prima parte sia una sorta di premessa necessaria per ciò che è scritto nella seconda parte in realtà però questa conseguenzialità per il lettore è ben poco evidente, anzi addirittura eh, le due parti che costituiscono la lettera sembrano più giusta apposte che legate. Analizziamo un attimino la lettera, vediamo, questa è la busta nel quale, nella quale era contenuta la lettera. Questa invece è la prima facciata della lettera e queste sono la seconda e la terza facciata della lettera. Ora, eh, l'incipit, che è molto efficace nella sua essenzialità, della lettera stessa, naturalmente, dichiara la ragione dello scritto. Se mi permettete, ve lo leggo. Mio caro Salvemini, dopo la lunga chiacchierata di alcuni giorni sono, nel nostro primo conoscerci, permettetemi oggi una breve domanda. La domanda è molto puntuale anche se è espressa in uno stile abbastanza enfatico, eh? Eh, cito un'altra volta, non è vero che senza l'irrompere violento del Chiesa nella sua interrogazione del 4 marzo avremmo avuto con un procedimento sereno un ammonimento più alto e solenne a tutela di un avvenire migliore per tutti e di uno spettacolo disastroso e animalesco di meno negli annali della vita parlamentare? Ora, eh, nelle righe che abbiamo letto vi è in realtà qualche cosa di problematico ed è quel, quella data, il 4 marzo, che è segnata, che evidentemente fa riferimento ad una seduta della Camera dei Deputati. Il 4 marzo 1910, era un giovedì, in effetti si tenne una seduta della Camera dei Deputati molto turbolenta. Questo è l'articolo dell'Avanti del 5 marzo del 1910 che descrive quello che avvenne alla Camera dei Deputati è un articolo di cronaca parlamentare eh, dicevo che descrive quello che avvenne nella, nella Camera dei Deputati il giorno precedente, il giorno precedente. Eh, in quella tornata, in quella seduta eh, parlamentare Eugenio Chiesa che era uno dei leader dell'estrema repubblicana del tempo presentò una mozione, mozione nella quale stigmatizzava, eh, tutto questo l'ho ricavato naturalmente da questo articolo, eh, dicevo nella quale stigmatizzava il comportamento dell'allora ministro della guerra, alcuni comportamenti dell'allora ministro della guerra, il generale Prudente, eh, ritenendo che questi comportamenti fossero pericolosi per la sicurezza dello Stato. Nella discussione che seguì nella presentazione della mozione, Chiesa aggredì verbalmente eh, con la sua solita venenza il ministro. Eh, questi i fatti del eh, 4 marzo, ma eh, questi fatti in realtà poco si attagliano a quello che abbiamo appena letto. Infatti Gaetano Salvemini, che allora non era deputato, non pu ⁇ certamente dietro... Eh, mozione del Chiesa, eh, perché della questione che trattava la mozione lui non se n'era mai interessato e mai se ne interesserà. Né d'altra parte la mozione in una qualche misura può avere a che fare con la questione della democratizzazione della vita politica italiana del tempo ehm, che a giudicare da alcuni accenni che vi sono nella seconda parte della lettera sembra essere la ragione forte dello scritto di cui stiamo trattando, trattando. Eh, detto questo quindi io ritengo che in realtà Iaia si ricorse in un errore nello scrivere quella data di giovedì 4 marzo 1910 e volesse fare riferimento invece al giovedì della settimana precedente il giovedì della settimana precedente era per l'appunto il 24 febbraio, 24 febbraio 1910, ovvero quel giorno in cui alla Camera dei Deputati venne discussa la mozione di eh, Morgari e di Ciccotti, eh, mozione che Gai attribuisce a Salvemini, mozione che chiedeva, come dicevamo prima, la decadenza eh, da deputato del De Bellis. Eh, ma anche con questa precisazione comunque eh, nella lettera e nelle righe del, dello Iaia c'è qualche cosa che non funziona eh, anche questo che vi sto per dire l'ho ricavato da alcuni articoli, del, da due in realtà articoli della cronaca parlamentare dell'Avanti questo è l'articolo della cronaca parlamentare dell'Avanti del 25 febbraio 1910 e questo è l'articolo della cronaca parlamentare dell'Avanti sempre del 26 febbraio del 1910. Questi due articoli descrivono quello che avvenne nella seduta della Camera dei Deputati del 24 febbraio quando si discusse la mozione sul Dependis. Ora, da questi articoli si ricava che eh, Chiesa intervenne sì nella discussione ed intervenne con la sua solita vemenza, ma molto più accesi nella discussione, oltre ad essere anche molto più puntuali, furono sia i Morgari che i Cicotti, ma soprattutto due altri deputati dell'estrema repubblicana del tempo, Quaglino e Podrecca. Eh, i quali a giudicare dalla cronaca dell'Avanti furono i veri protagonisti dei cosiddetti tumulti mm. la, il titolo dell'articolo precedente dell'Avanti dei cosiddetti tumulti del parlamentari del 24 febbraio eh, e eh, furono loro piuttosto che, in chiesa, piuttosto che in Chiesa a complicare però la situazione se mi permettete a rendere eh, come dire, ancora un, un po' più oscuro lo scritto dello Iaia, vi è una coda, per così dire, filosofica a questa prima parte della lettera, che ora vi leggerò, vi chiedo sempre per l'uno. Eh, ne si stia a distinguere tra la cosa e il modo, questo lo scrive Iaia a Salvemini, eh? nella cosa la sostanza, la permanenza, il buono, e nel modo l'accidentalità la transitorietà no, il modo a chi guarda con occhio di filosofo giudice spinosa è cosa ancor esso i modi umani altro non essendo che stati della potenza pensante stati in cui questa suprema potenza della vita manifesta se stessa e non è indifferente che lo stato suo negli individui sia questo o quello inferiore o superiore più vicino alla base che è il mondo animale rapporto pure semplice fra azione e reazione, o più in alto, dove fra azione e reazione si interpone un terzo fattore, la riflessione, illuminatrice, suprema e direttrice, autonoma di tutta l'immensa operosità della vita. Allora, eh, quello che vi ho appena letto è veramente molto interessante, ed è molto interessante non solo per la storia della rinascita degli studi in Italia, su Spinosa all'inizio del XX secolo ma anche perché in una certa misura dice più di quello che afferma ora eh, è ben noto e Iaia bello sapeva eh, che, eh, che in Spinosa la sostanza che è unica nella metafisica di Spinosa la sostanza che è unica ha infiniti attributi due soli però coglibili dallo spirito umano l'estensione del pensiero o sostanza pensante questi attributi poi a loro volta si manifestano attraverso i modi modi eh, infiniti e modi finiti modo eh, finito della sostanza pensante è il pensare mentre i modi finiti della sostanza pensante sono i singoli pensieri quindi quando Iaia, nelle righe della lettera che vi ho letto prima, fa riferimento ai modi umani che, eh, par, che mh, si riferiscono a loro volta alla sostanza pensante, non sta parlando di comportamenti, ma sta parlando di pensieri, pensieri errati perché troppo frettolosi, prodotti da una riflessione troppo frettolosa. Quindi non sta certamente parlando dei comportamenti tenuti da... Eh, Chiesa nella riunione della Camera dei Deputati del 24, marzo, del 24 febbraio 1912. E' a questo punto che compare la seconda parte della lettera, seconda parte introdotta da quella frase cerniera che, come vi dicevo, non riesce in realtà a ricuscire lo strappo esistente tra i due spezzoni della lettera. Ve la leggo questa seconda parte. Scrivo a voi che avete ingegno, non aggiungo altro, non sono le lotte che mancheranno mai nella vita, sono gli individui che devono in perpetuo sforzare la potenza interiore pensante a meglio condurle. A meglio condurle, lì è tutto e lì è il difficile. Di fronte al proletariato, oggi, il segreto della cui esistenza è pur negli intimi recessi della potenza pensante, la riflessione non è madre sicura di progresso se non è consigliera ad un tempo di medirazione e di calma questa seconda parte, come vi dicevo eh, da una parte, eh, come dire, intorpidisce di più le acque permettetemi anche questa volta il termine ma eh, allo stesso tempo ci fornisce la chiave di volta che ci permette di eh, comprendere, io ritengo, eh, l'intero scritto perché, voglio dire, in prima battuta, la domanda che sorge subito alla mente di chi sta leggendo è per quale ragione viaia scrive a Salvendi per rimproverare a Chiesa le urla, gli insulti e tutto quello che era avvenuto nella riunione parlamentare del 24 febbraio? Cosa avrebbe potuto rispondere Salvendi se non delle parole vuote o delle frasi generiche? Eh? Eppure Iaia sottolinea, scrivo a voi che avete ingegno e poi fa quei riferimenti a eh, quella necessità di meglio condurre le lotte per il progresso del proletariato, ovvero per la democratizzazione della vita politica italiana del tempo. Del tempo. È proprio quello scrivo a voi che avete ingegno che a mio parere rappresenta la chiave di volta di tutto lo scritto. Eh? Eh, chiave di volta che, so, che ha eh, come sotteso eh, un, eh, sottotesto, un sottotesto che è condiviso tra i due interlocutori che per noi non è immediatamente evidente ma che per loro invece era eh, ben presente alla loro mente. Mm? Due giorni prima eh, della data del 12 marzo, della data della lettera, la voce, eh, il... Settimanale Fiorentino su cui scriveva Salvemini eh, nel numero del 10 marzo pubblicò un articolo di Salvemini dal titolo Dopo la vittoria Giolittiana nel quale eh, Salvemini stesso nel commentare eh, la eh, avvenuta convalidazione dell'elezione del De Bellis, così scrive l'atteggiamento, ve lo faccio anche vedere quello che sto per leggere. Allora, l'atteggiamento della malavita giolittiana di fronte alle elezioni di Gioia del Colle rende non solo lecita ma addirittura doverosa nell'Italia meridionale qualunque più selvaggia reazione contro gli agenti del governo quando si trasformano in agenti elettorali. Parlare di violenza è delitto e peggio che delitto è stupidità finché non resta aperta una sola via di persuasione pacifica e d'azione legale. Ma quando la violenza è compiuta contro di noi, nel momento in cui esercitiamo il diritto di voto e ci sforziamo di tradurre legalmente e legittimamente in atto il nostro ideale politico, quando questa violenza, documentata dalla stessa autorità giudiziaria, viene da una maggioranza parlamentare di delinquenti approvata e incoraggiata per l'avvenire, allora l'uso della violenza da parte nostra non è solo un diritto, è soprattutto un dovere. Come avete sentito e come potete leggere, le parole del Salvemini sono parole molto dure e i pensieri che sottendono queste parole sono pensieri molto radicali. Parole e pensieri che probabilmente, a mio modo di vedere, erano il vero obiettivo della lettera di Iaia. Lettera con la quale Iaia voleva spingere ad una maggiore ponderazione Salvemini Adombrandogli la possibilità di uso distorto che, essere, che poteva essere fatto di quelle parole, di quei pensieri da parte di chi non aveva nessuna intenzione di democratizzare la vita pubblica italiana. Quando circa 35 anni dopo, siamo nel 1945, nel suo esilio americano, Salvemini scrive Introduzione al libro di Arcangelo William Salomone sull'età giolitiana in Italia eh, probabilmente non ricordava più queste parole dello Iaia Iaia tra l'altro era già morto da più di 30 anni a quel, a quel, in quel momento però eh, in quella introduzione c'è una famosa pagina del Salvemini eh, nella, quale, nella quale Salvemini faccio vedere il passo a cui sto facendo riferimento, eh, dicevo, eh, nella quale Salvemini, pur ribadendo il suo giudizio sull'operato del Giolitti come un operato eh, corruttore della democrazia italiana in cammino, eh, però fa ammenda degli errori politici commessi, errori politici che, cito una breve parte, la vittoria di quei gruppi che favorirono, la vittoria di quei gruppi militaristi e nazionalisti reazionari che trovavano la democrazia del Giolitti perfino troppo perfetta. E' perico tanto pericolosa, dico io, da dover essere cancellato, come avvenne da dover essere cancellata, così come avvenne dopo la Prima Guerra Mondiale. Ormai, quindi, la distanza dalle parole dell'Oiaia, era minima. In fondo, la convinzione che di fronte ai complessi percorsi della democrazia non possano esistere scorciatoie era in buona misura la stessa. Vi ringrazio. Va bene, io intanto eh, anch'io ringrazio la Fondazione Vagno per questo invito e per l'opportunità che mi si dà di inserirmi in questo, a quanto ho potuto leggere, in un presente ricco eh, ciclo di eh, interventi, di lezioni sull'opera di Gaetano Salvemini. Io parlerò eh, di un oggetto abbastanza determinato, cioè la concezione della democrazia di Salvemini, uh, un oggetto determinato perché ad essere messa a fuoco questa concezione um, da parte di Salvemini um, è piuttosto tardi, uh, soltanto a partire dagli anni in cui in Italia uh, il regime fascista si afferma eh, Salvenni che da sempre era un democratico, che da sempre aveva combattuto eh, per la democrazia e contro l'oppressione, contro eh, la corruzione, contro le patologie del regime liberale come abbiamo testé sentito, da sempre era stato un intellettuale militante per la democrazia Solo in questa stagione, anche in virtù di un ripensamento sull'esperienza passata e sulle sconfitte di eh, alcune eh, importanti lotte, che pure avevano segnato tutta la sua biografia, ecco soltanto a partire da questo momento, eh, Salvemini giunge a dare eh, ordine alle sue idee sulla democrazia. Ed è un'operazione però molto significativa perché, eh, lo dico con convinzione, eh, questi scritti salveminiani della maturità sul tema della democrazia costituiscono quanto di meglio la tradizione politica italiana tra 800 e prima metà del Novecento abbia prodotto perché la teoria eh, politica italiana, il pensiero politico italiano è stato ricco, indubbiamente, fin dalla stagione del Risorgimento, fin dagli albori del Risorgimento, di eh, saggi, di perorazioni, anche molto eh, appassionate ed enfatiche, in direzione di una riforma delle istituzioni politiche che eh, desse la voce al popolo e che quindi a pieno diritto potesse chiamarsi democrazia e prima di tutti va citato in questo orizzonte Giuseppe Mazzini e tuttavia eh, questo pensiero, questa tradizione si è caratterizzata sempre di più per la passione per diciamo pure anche il sentimento politico che portava ad azioni e portava ad impegno e portava a manifestazioni di grande coraggio civile ma meno invece per l'articolazione concettuale quindi anche la capacità di affrontare i problemi nella uh, loro uh, dura resistenza alle volizioni e ai desideri dei soggetti non basta desiderare e volere una cosa per averla bisogna dotarsi anche degli strumenti che eh, non sono solo concetti ovviamente ma sono poi anche organizzazioni, istituzioni che consentano di eh, attuare quei fini e nella ricerca di questi strumenti per attuare i fini bisogna sempre comunque fare rigorosamente i conti con la realtà che eh, a quelle trasformazioni fa resistenza, prescindere da questo eh, porta eh, inevitabilmente allo scacco, alla sconfitta e il giovane Salvemini aveva dovuto più volte eh, fare esperienza, esperienza di, eh, di ciò. Dicevo, questa tradizione italiana che aveva avuto certamente in Mazzini e nei Mazziniani nell'Ottocento un grande empito ideale, ma che poi si era assestata nella. Eh, Dopo l'unità nella seconda metà del, dell'Ottocento, nel primo Novecento, su posizioni eh, che erano invece fondamentalmente critiche della democrazia. Se pensiamo ai grandi, veramente grandi intellettuali italiani tra 8 e 900, abbiamo a che fare sempre con dei critici della democrazia, più o meno radicali. Faccio quattro nomi. Eh, che sono i nomi eh, dei più rilevanti autori or, riconosciuti anche oggi dalla critica internazionale come le voci più autentiche dell'Italia, otto-novecentesca, Gaetano Mosca e Wilfredo Pareto, i teorici dell'elite, introduco questo tema perché sarà importante adesso per capire la posizione di eh, Salvemini, Gaetano Mosca era un giurista eh, palermitano, che scrive alla fine, negli anni 90 un libro Elementi di scienza politica in cui andando oltre il diritto costituzionale eh, vuole analizzare come funziona la politica in concreto ed era, aveva già scritto dieci anni prima un libro che aveva avuto una grande diffusione Teorica dei governi e governo parlamentare in cui si era fatto critico radicale del parlamentarismo, del trasformismo, della corruzione dei parlamenti e aveva assunto posizioni che naturalmente eh, era facile qualificare come antidemocratiche. Vilfredo Pareto, un grande economista. Scrive all'inizio del Novecento un libro sui sistemi socialisti in cui analizza già il problema della democrazia, è autore di un grande trattato di sociologia, eh, oggi purtroppo non più molto letto anche perché eh, è poco invitante alla lettura ma certamente un'opera molto importante, eh, Pareto fu un critico soprattutto negli anni della maturità radicale della, della democrazia e delle sue illusioni. Gli altri due nomi da fare sono eh, certamente Benedetto Croce, il papa laico della cultura italiana del primo novecento, grande liberale per quanto il suo liberalismo sia in una eh, declinazione metapolitica, la storia umana come storia della libertà, ma questa libertà crociana eh, non si traduce... Eh, mai nelle sue analisi in una determinazione eh, molto precisa degli istituti che ad essa danno corpo è una visione piuttosto di filosofia della storia che non un'analisi in concreto di come funzionano gli stati di diritto liberali e l'altro è Giovanni Gentile che eh, è ancora più lontano se vogliamo da una... Eh, concezione della democrazia eh, quale noi la intendiamo sulla scia della tradizione del liberalismo come democrazia costituzionale, semmai eh, Gentile pensava alla democrazia nazionale, ma la democrazia nazionale è la democrazia plebiscitaria, è la democrazia del capo che, si, che incanta le masse, si fa applaudire, con un plebiscito si fa porre eh, sul trono. Quindi qualcosa di molto eh, lontano da quello che i teorici classici della democrazia a partire dal Settecento e poi eh, tutto il pensiero politico del Novecento hanno considerato propriamente democrazia. Quindi da questo punto di vista il panorama della storia del pensiero politico italiano sul versante della democrazia non è eh, particolarmente incoraggiante o eh, meritevole di eh, grandi apprezzamenti ci sono poi situazioni e, e figure anche minori che hanno scritto saggi importanti adesso non voglio essere eccessivamente drastico nel giudizio ma nemmeno modifico questo giudizio di un relativo ritardo nell'elaborazione di determinati temi sulla democrazia che certamente sconta anche degli altri ritardi storici della nostra nazione il più evidente dei quali è ovviamente il tardivo conseguimento dell'unità nazionale la fondazione dello Stato eccetera rispetto a questo panorama l'eccezione è salvemini ed è come dicevo però il Salvemini che incomincia a ragionare sulla storia italiana dell'anteguerra e dell'immediato dopoguerra a partire dal 1922 quando una certa storia di eh, progressivo eh, indebolimento delle istituzioni eh, liberali e di incapacità di queste istituzioni di assorbire le nuove spinte che vengono da un elettorato più largo che intanto si è organizzato anche in partiti politici, il partito socialista che nasce negli anni 90 nell'immediato dopoguerra eh, prima guerra mondiale come sapete nascono eh, i popolari, na nasce il partito comunista, quindi ci sono nuovi soggetti e tuttavia la presenza di questi soggetti e lo sforzo per esempio giolittiano di dialogare con il partito socialista o di reintegrare i cattolici nella vita, eh, nella vita nazionale non hanno dato un esito eh, positivo o comunque laddove avrebbero potuto darlo, questo esito è drammaticamente interrotto eh, dalla eh, prima guerra mondiale che eh, dobbiamo sempre ricordare è stato un grande terremoto eh, sociale eh, nelle nazioni europee, terremoto sociale e politico, con il suo sradicamento delle popolazioni portate nelle trincee per anni, eccetera, e che avrà delle conseguenze pesantissime su tutti gli sviluppi del dopoguerra in Italia e negli altri paesi europei, la vera cesura che poi segna un nuovo inizio, le dittature del dopoguerra, le forti tensioni e quindi anche il ciclo totalitario di cui il fascismo italiano nel 22 sarà eh, l'antesignano. Ebbene a partire dagli anni 22-25 vediamo in, nelle pagine eh, dei suoi dei suoi diari eh, di questi anni eh, Mazzini incomincia a mostrarsi consapevole eh, di alcune eh, questioni di fondo eh, primo incomincia ad essere consapevole che liberalismo e democrazia non sono certamente la stessa cosa però non sono nemmeno come i socialisti di ieri e anche in parte lui pensava due cose opposte, liberalismo e democrazia eh, si devono coniugare, sono due cose che devono stare insieme, la democrazia in fondo è il completamento del liberalismo che aveva garantito i diritti eh, personali e i diritti politici di pochi adesso si tratta di estendere questi diritti civili e politici a tutti ma da questo punto di vista c'è continuità e non opposizione liberalismo e democrazia non devono combattersi come due antagonisti questo è un primo elemento eh, importante un altro elemento importante eh, è che eh, la via della realizzazione degli ideali democratici non può essere la via rivoluzionaria, ma deve essere la via delle riforme. Eh, Salvemini non aviurerà mai alla convinzione che ci sono situazioni nella storia a cui prima si alludeva in cui di fronte ad un sistema politico oligarchico, autoritario, oppressivo, chiuso non resta a chi combatte per la, le libertà e per la democrazia altra via che quella della rivoluzione. Questo lui non lo eh, negherà mai, però si rende conto che invece laddove sussiste la possibilità di agire riformisticamente, a partire da una base liberale, allargandola in senso democratico e utilizzando le istituzioni democratiche per conseguire i risultati che si vogliono ottenere, occorre scegliere questa via perché la via rivoluzionaria eh, offre eh, al ai reazionari, ai conservatori, alle oligarchie, al potere, il destro di intervenire eh, con la repressione e di spegnere qualsiasi eh, sussulto di democrazia ma anche di libertà in quel determinato paese. Quindi c'è in questi eh, anni una riflessione sofferta ma molto precisa dal punto di vista analitico sulle due strade che si, eh, che si aprono eh, ai soggetti che vogliono lottare anche per la giustizia sociale, riforme e rivoluzione e la piena consapevolezza di quali siano i rischi della via rivoluzionaria. Negli anni successivi guardando perché continuerà a guardare con occhio critico non soltanto al fascismo italiano ma anche ad altre realtà e in particolare a quella dell'Unione Sovietica, eh, Salvemini diventerà presto consapevole che lì la rivoluzione certamente ha abbattuto il vecchio capitalismo ha eliminato determinate patologie di una società che fra l'altro era anche in larga misura precapitalistica, estreme ingiustizie sociali ma aveva edificato un sistema totalitario che negava eh, le libertà fondamentali e che, e che rendeva in fondo un rito sostanzialmente vuoto perché conformistico le stesse elezioni democratiche ecco. Riflettendo su questo, l'altro punto fermo della sua riflessione, qui siamo già al nucleo della sua concezione matura della democrazia, la democrazia eh, dice si compone di tre elementi eh, fondamentali che non possono essere disgiunti, gli diritti individuali, le libertà politiche e le istituzioni rappresentative per avere democrazia ci devono essere tutte e tre queste cose ci deve essere, devono essere tutelati e preservati i diritti di libertà fondamentali il nucleo de, delle libertà eh, civili eh, com a cominciare dal, dalla libertà di religione, di culto eh, libertà di stampa eccetera ci devono essere le libertà politiche quindi il diritto di partecipazione al voto il suffragio, il diritto di associazione il diritto di fondare e organizzare partiti politici e ci devono essere le istituzioni rappresentative qui ecco eh, Pareto che non rinnegherà la lezione che lui aveva preso già dai primi anni del Novecento degli elitisti, Mosca e Pareto, che erano critici del parlamentarismo, incomincerà a dire attenzione: non buttiamo via il bambino con l'acqua sporca. Il parlamentarismo può conoscere delle corruzioni, il ministro della malavita e quello che succedeva in tanti in tante situazioni, eh, nella politica italiana, sotto Giolitti, prima, dopo eh, il parlamentarismo porta con sé il clientelismo, il trasformalismo sono questi dei mali, e questi mali vanno combattuti ma l'idea dell'istituzione rappresentativa in quanto tale non può essere messa in discussione perché se mettiamo in discussione questa eh, viene a mancare il canale per l'espressione politica di quelle domande di eh, diritti, di quelle domande di libertà che costituiscono il sangue vivo della vita democratica. E qui incontriamo appunto con la lezione di Mosca e Pareto questa cosa che è l'elitismo, la dottrina dell'elite. Salvemini può essere considerato un rappresentante tipico di quella che i politologi della seconda metà del Novecento hanno chiamato elitismo democratico che continua ad essere sostanzialmente l'idea che accomuna tutti i democratici eh, contemporanei consapevoli della complessità dell'oggetto democra democrazia. Cosa dicevano Gaetano Mosca e Pareto? Dicevano una cosa evidente eh, che, non, che non si può contestare anche se si è spesso cercato di contestarla denunciando quella posizione come conservatrice, per esempio lo fa Antonio Gramsci nei quaderni a più riprese. diceva che eh, non c'è nessun sistema politico in cui a governare, a esercitare il potere non sia una Mosca la chiamava minoranza organizzata Pareto usa che era di formazione francese, era anche nato a Parigi insegnava in Svizzera a Losanna eh, preferisce un termine francese elite ma sostanzialmente le due cose eh, vogliono dire, i due termini vogliono dire la stessa cosa c'è sempre in una società una minoranza che detiene il potere innanzitutto materiale la ricchezza eh, Pareto da economista aveva sviluppato anche una piramide del reddito in cui faceva vedere appunto che in tutte le società c'è una base larga, a basso reddito e poi il, l, la, la l... ricchezza si concentra al vertice della piramide ma anche il potere politico viene esercitato da pochi questo è un dato che noi riscontriamo in tutte le società Cosa dicevano Mosca e Pareto in polemica con i democratici del, del proprio tempo, in polemica in Italia per esempio con i mazziniani? È un'illusione credere che in democrazia le cose siano radicalmente cambiate. Anche nelle democrazie c'è la minoranza organizzata, andate a, andate a cercarla nei parlamenti, andate a cercarla nei ministeri, andate a cercarla in determinati luoghi, ma c'è anche lì il potere non è esercitato da tutti e Mosca e Pareto, Pareto soprattutto, quasi si divertivano nell'irridere le illusioni di chi pensava che la democrazia avrebbe creato un'eguaglianza totale eccetera eccetera. Salvemini riflette su questa lezione, eh, per, lo, per onestà va detto che anche Gaetano Mosca ehm, in quegli stessi anni quando vede andare il fascismo al potere pubblica un secondo volume degli suoi elementi di scienza politica in cui corregge un po' il tiro e dice sì io me la prendevo tanto con il parlamentarismo corrotto ma le istituzioni rappresentative invece da buon liberale le voglio conservare quindi una maturazione c'è eh, anche in pensatori elitisti però fino alla fine della sua vita Mosca non è mai diventato un pensatore democratico come non lo è diventato eh, Pareto. La generazione che invece vive tutta questa stagione tra le due guerre mondiali riflette su quell'esperienza e matura le posizioni dell'elitismo democratico che sono, ripeto, diventate poi le, eh, la, la posizione dominante del pensiero democratico della seconda metà del Novecento a livello internazionale, faccio grossi nomi eh, Raymond Aron, <coughs> Aron, è uno dei maggiori intellettuali francesi del dopoguerra Joseph Alois Schumpeter, un economista viennese che va ad Harvard, e lo cito perché ad Harvard adesso finirà anche Salvemini e i due si conoscono e ci sarà anche un certo trapasso di idee dall'uno all'altro, ebbene Schumpeter eh, dice eh, sostanzialmente eh, la stessa cosa e cioè che cosa precisamente? Dice, sì è vero che anche nelle democrazie ad esercitare il potere è una minoranza, però la differenza fondamentale tra le eh, democrazie e i regimi autoritari o se volete nella storia le oligarchie chiuse, oligarchie chiuse, la serrata del Gran Consiglio, pensate a Venezia, queste oligarchie ristrette, sta nel fatto che nelle democrazie ci sono delle elite, dei gruppi organizzati, delle minoranze organizzate che competono fra di loro. Nelle democrazie competono anche nella forma del partito politico e quindi eh, sottopongono i loro programmi al giudizio e quindi eh, rendono possibile la rappresentazione in seno a quell'istituzione rappresentativa che è il Parlamento di posizioni quantomeno differenti. Magari non saranno posizioni radicalmente differenti, chi vuole la luna non troverà rappresentanza nei parlamenti e nelle istituzioni rappresentative, ma certamente... Salvemini che era un realista, che voleva sempre era un empirista che voleva sempre guardare ai fatti dice c'è una bella differenza tra una situazione in cui non c'è possibilità di alternativa, non c'è opposizione, non c'è diritto di opposizione, non c'è competizione tra partiti e una situazione in cui invece questa possibilità c'è. Lo stesso sul tema del consenso, per esempio nel dibattito italiano eh, in anni non troppo lontani suscitò un certo scandalo la tesi di uno dei nostri maggiori storici e il maggiore biografo di Mussolini, Renzo De Felice quando definì gli anni 30 gli anni del consenso e tutti, eh, ma era fascismo, cioè... No, era anche consenso. giusta questa affermazione, il consenso c'è stato, c'è stato, però se il consenso è indotto con mezzi propagandistici a senso unico... Dove l'opposizione è proibita e dove gli oppositori sono perseguitati è chiaro che il consenso assume una valenza distorta rispetto alle situazioni in cui eh, l'espressione del dissenso è libero e Salvemini diceva attenzione sia nelle democrazie che nei regimi autoritari c'è anche consenso però dobbiamo vedere quanto, a che condizioni bisogna avere il senso delle proporzioni avere il senso delle proporzioni e quindi ecco questi sono gli elementi su cui lui insiste dicevo Schumpeter come eh, Schumpeter adesso gli addetti ai lavori considerano Schumpeter il teorico che ha elaborato quella che si chiama teoria competitiva della democrazia perché appunto dice questa cosa qui che ehm, eh, a differenza di quanto pensavano i filosofi del 7 e dell'ottocento che quando parlavano di democrazia parlavano con Rousseau di volontà generale parlavano di bene comune dicevano che la rappresentanza era la rappresentanza di tutti il Parlamento ecco, eh, Schumpeter dice no ma queste sono idee molto così molto alte ed astratte Mh, prendiamola un po' più vogliamo un po' più basso andiamo a vedere in realtà la democrazia che cos'è è un metodo è un metodo mediante il quale attraverso la competizione di partiti che hanno differenti programmi elettorali si giunge a delle decisioni politiche, alla formazione di un esecutivo che prenderà delle decisioni politiche e contrapponeva questa teoria che lui eh, chiamava competitiva della democrazia alla teoria ottocentesca, settecentesca, un po' russoiana eh, russoiana oggi i grillini l'hanno rimessa in, in pista ma evidentemente non hanno mai letto Schumpeter e non hanno letto i classici dell'elitismo democratico perché se no alcune cose eh, differenti su questo le, le potrebbero dire eh, rispetto appunto alla teoria classica della democrazia che era una nobile teoria filosofica ma che indubbiamente non si è realizzata da nessuna parte del mondo Ebbene, eh, Schumpeter è ha, ha legato il suo nome a questa eh, teoria in virtù di un libro che lui pubblica quando è ad Harvard negli Stati Uniti nel 1942. Questo libro si intitola Capitalismo, Socialismo e Democrazia e naturalmente anche da molto tempo tradotto in italiano l'avevano tradotto le gloriose edizioni di Comunità in anni Lombardi. Se andiamo però a vedere noi scopriamo che tra il 34 e il eh, 42 negli Stati Uniti ehm, Salveni aveva tenuto molte conferenze su questo tema, aveva pubblicato anche su, in organi importanti, riviste importanti eccetera tesi assolutamente simili, ed è, eh, almeno io ho sostenuto in un mio lavoro, che è assolutamente plausibile ritenere che Schumpeter, oltre ad avere eh, imparato da molti altri autori della tradizione tedesca, a cominciare da Max Weber, a cui dobbiamo una prima grande teoria matura della democrazia novecentesca all'inizio del novecento tra il 18 e il 20 Max Weber, questo grande intellettuale sociologo tedesco scrive delle cose molto importanti oltre ad aver assorbito tutta una serie di elementi che venivano dal dibattito austriaco tedesco su questi temi certamente aveva, aveva conoscenza di, di, di degli scritti di, di Salvemini che era suo collega ad Harvard. poi è possibile che i due non, dalle biografie eccetera si capisce che i due non si erano tanto simpatici Schumpeter era, era un damerino viennese che, racconta, che amava raccontare di sé che una maga in giovane età gli, avrebbe, gli aveva pronosticato che sarebbe diventato il, il più grande economista eh, viennese, eh, l'uomo eh, eh, più fortunato con le donne di Vienna e il miglior cavallerizzo, e lui faceva sempre si la battuta, piace. peccato che non ho imparato ad andare a cavallo. No? Ecco capite che un personaggio così ad, a Salvemini non poteva andare troppo a gusto e quindi tra i due non ci deve essere stata simpatia ma sapete come sono i college americani tra fellows ci si incontra a pranzo si deve scambiare le opinioni eccetera si racconta quello che si fa e quindi è abbastanza... questo per adesso non per andare a fare la storia del primato chi viene prima eccetera ma per dire che da questo punto di vista... Eh, eh, Salvemini eh, non è un prodotto oscuro di, di, un, di, un qualche, di una qualche storia locale, è veramente un intellettuale che sul tema della democrazia eh, sta all'altezza dei grandi teorici della democrazia del Novecento che hanno eh, ispirato poi la scienza politica successiva. E allora chiudo con ancora due notazioni che riguardano proprio il dopo perché eh, Salvemini al di là di alcuni estimatori eh, che, che venivano eh, dalle sue frequentazioni degli anni dell'esilio o poi anche immediatamente eh, successive eh, in Italia eh, nell'Italia del dopoguerra in fondo, anche sulla teoria della democrazia ha avuto due eredi indiretti, ehm, molto indiretti, almeno il secondo, che, mh, senza espliciti riconoscimenti, il primo invece di riconoscimenti glieli ha dati che sono niente ma un po' di meno che il maggior filosofo politico che l'Italia del dopoguerra abbia avuto e il maggior scienziato della politica che l'Italia del dopoguerra abbia avuto. Il primo si chiamava Norberto Bobbio, il secondo si chiamava, perché è scomparso anche lui non molto tempo fa, Giovanni Sartori. Giovanni Sartori. Nei, tra i politologi mondiali perché lui come eh, Salvemini ha passato gran parte della sua vita a insegnare negli Stati Uniti Sartori Sartori è considerato il padre nobile della teoria eh, della, eh, competitiva della democrazia che ha sviluppato le intuizioni di Schumpeter e le ha rese sempre più precise il rapporto sui sistemi di partito il pluralismo polarizzato tutte queste cose qua ma Bobbio Bobbio eh, scrisse su Salvemini eh, piuttosto tardi per dei convegni della metà degli anni '70, uno intitolato Guarda caso Salvemini e la democrazia, l'altro eh, La non filosofia di, di, di Salvemini, non filosofia perché analizzava, diciamo così, le, anche le polemiche un certo l'ostilità di Salvemini nei confronti di certo filosofume che a, amava circolare certamente un bersaglio e croce ma poi c'è anche di peggio c'è chi eh, facendo il verso eh, ad un grande intellettuale come croce riusciva anche a essere eh, ancora più nebuloso e soprattutto a coprire posizioni politiche mai chiare, Salvemini voleva sempre sapere quando aveva un interlocutore quali fossero precisamente le sue posizioni e le nebulosità non gli potevano piacere. Ebbene è vero in, in quei testi Bobbio riconosce tutto quello che c'è da riconoscere a Salvemini e dice eh, ammette nel, dice nel profilo ideologico del novecento che lui aveva pubblicato nel, nel 68 aveva scritto che, che Salvemini era stato un grande democratico ma non un teorico della democrazia così eh, come invece si poteva dire che Inaudi era stato un teorico del liberalismo. Nel saggio del 75 si corregge e dice non è vero, ho sbagliato su quello, dobbiamo considerare Salvemini anche un teorico della, della democrazia. Eh, evidentemente era andato a rivedersi i testi che poi molti di noi non hanno conosciuto fino ad anni tardi perché soltanto nel 2008 per i tipi di Bollati Boringhieri e per merito di Sergio Bucchi i, se, i, i saggi fondamentali del, di questo periodo americano di Salvemini sulla democrazia sono stati raccolti in un volumetto che è veramente un grande concentrato di tutte le idee di Salvemini sulla democrazia e invece negli anni precedenti eh, questi, questi testi, alcuni perché appunto non ancora tradotti, dispersi in riviste o volumi americani di, degli anni 30, insomma più nessuno li era andati a rileggere, ma ecco Bobbio se li va probabilmente già lì, se non tutti alcuni, a, a rileggere ed è perfettamente consapevole. Teniamo però presente, teniamo però presente che è, è vero che negli anni 50 quando Bobbio cerca di far fare un passo avanti al dibattito sulla democrazia in Italia, in quel libro importante che è politica e cultura che appare nel 1955 lui si ha un interlocutore, a parte il fronte comunista, un interlocutore importante che è Croce, c'è un saggio Croce il liberalismo in cui critica Croce perché dice in Croce c'è l'idea di libertà, ma non ci sono le istituzioni, che era proprio quello a cui stava a cuore a Salvemini. Però c'è anche un passo in quel saggio, una nota in cui lui mostra di, di, aver, eh, di essere stato mosso a scrivere quel testo proprio dalla lettura di una recensione che eh, Salvemini aveva fatto un'opera su, sul pensiero politico di Benedetto Croce quindi diciamo l'impulso salveminiano nel pensiero di, Cro, di Bobbio no, non è tardo, non è che Bobbio eh, si accorge eh, in età matura eh, di non aver scritto prima su Salvemini e lo legge adesso, no, lo aveva, lo aveva letto prima e diciamo eh, il lievito salveminiano è già ben presente nel bobbio post-azionista degli anni 50 e di politica e cultura. Eh, Sartori eh, non cita mai Salvemini, eh, non cita mai Salvemini, penso a la, ecco appunto però, però eh, insomma c'è una nota prolusione all'università eh, di Firenze nel dopoguerra di Salvemini a cui, eh, a, ehm, a cui eh, Sartori era presente e Sartori poi nei suoi anni americani non può non aver incontrato questi testi eccetera Quindi, eh, io su, su, su Bobbio e Salvemini ho scritto una cosa, vi ripropongo se ci riuscirò prossimamente anche di scriverne una su, su, Salvemini, eh, su Salvemini e Sartori perché secondo me anche qui possono venire fuori ancora delle cosette. Al di là del fatto che sia, lo citi, che non lo citi, che questo rapporto sia così diretto, sia un po' filtrato, è indubbio anche qui che c'è un'assoluta consonanza tra le tesi salveminiane e quelle che poi la politologia alla Sartori ha presentato negli anni. Chiudo con una citazione da eh, Salvemini che è, un po', che è, è ancora inedita in un, contesto, uh, in un contesto critico ma che eh, è un passo di, di, di appunti che già Sergio Bucchi aveva utilizzato nella sua prefazione a questa raccolta, a questa raccolta sulla, di scritti salvemignani sulla democrazia che dice molto sul realismo politico di Uh, salvemini e anche in generale sul suo orientamento dice ci viene detto che nell'altro mondo potremmo scegliere tra il paradiso il purgatorio e l'inferno ma in questo mondo la nostra libertà di scelta è assai più limitata possiamo scegliere soltanto tra il purgatorio e l'inferno la democrazia è il purgatorio la dittatura è l'inferno sforzatevi di migliorare il purgatorio della vostra democrazia ma badate bene a non cadere nell'inferno di una dittatura ecco questo è un monito che può valere benissimo per noi oggi e mi permetto di dire può valere anche nei confronti di tutti quei mal di pancia che i democratici dei vari paesi europei oggi provano nei confronti delle istituzioni europee che certamente dal punto di vista della concezione classica della democrazia presentano delle storture, non rispondono ad una logica di rappresentanza diretta come ce la immagineremmo in, in un piccolo comune, quelli idealizzati da Rousseau nel, nel, nel secolo XVIII, ma si dovrebbe riflettere sul fatto che le alternative potrebbero essere ben peggiori dei mali che comunque delle difficoltà, dei problemi che istituzioni di questo genere eh, presentano e quindi da questo punto di vista eh, la lezione di Salvemini è più attuale che mai. Grazie. grazie al professor Cortinano io penso che non ci sia da aggiungere molto al calore con il quale i ragazzi voi giovani avete sottolineato il consenso per questa straordinaria lezione che il professor Cortinano ci ha regalato è stata una bellissima mattinata non voglio, non voglio chiudere è stata una bellissima mattinata questa che ci è stata appunto, offerta sia dalla introduzione un po' più specialistica ma non meno efficace di Cesare Preti è la interessantissima lezione e la capacità di collocare nella contemporaneità il pensiero sasemiliano del professore Portilano io rivolgo una domanda di rinnovi io voglio fare, una, voglio fare una presentazione a voi, a voi ragazzi io so che non siete venuti qui spontaneamente perché i vostri istituti hanno organizzato la vostra partecipazione i vostri professori vi hanno, vi hanno accompagnato io spero spero, la speranza che noi vogliamo, con la quale vogliamo andare a casa è questa che nessuno di voi dopo questa lezione si possa sentire come essere stato obbligato a partecipare certo ha fa, fa, fa, fatto parte della vostra come dire Frequenza di alunni, ma io spero che voi ritorniate a casa con il piacere di avere ascoltato due lezioni veramente straordinarie. A questo punto, vi rivolgo una domanda: la rivolgo a voi, la rivolgo ai professori, la rivolgo a chiunque possa essere interessato. Se, se c'è qualcuno che voglia interloquire, voglia porre delle domande o che abbia dei dubbi su tutto quello che è stato che vi è stato raccontato, e lo dico in particolare, che vi è stato, senza che Cesare non me ne voglia, non siamo troppo amici, ma da quello che vi è stato raccontato, in particolare, dal professor Portinari, che vi ha eh, raccontato veramente cose straordinarie un pensiero democratico del, del Novecento, ma anche quello, quello di oggi. Chi si fa avanti, chi si, insomma, chi si offre, chi si offre, credo che non lo. Però spero di sì, io mi auguro di sì anche domande domande di chiarimento eh, perché Normale, io ho dato delle diciamo, cose no? cioè, per scontate certo, capisco che è difficile collocarsi allo stesso livello però insomma fare una domanda elementare può anche essere interessante aprire una, una discussione intanto che voi ci pensiate voglio dire che così come il pensiero salveminiano si sta riscoprendo L'altro giorno, il professor Portinaro, non ho un intervento mio, eh, l'altro giorno mi hanno raccontato due professori illustri, due amici, mi hanno detto due cose eh, apparentemente eh, contrastanti fra loro. Quando abbiamo aperto il ciclo delle conversazioni salveminiane, una professoressa di storia della nostra università mi ha detto sì, in effetti fate bene perché eh, si è troppo parlato di Gramsci in questi ultimi decenni e si è, non si è parlato di eh, Salvemini, quindi questa è una cosa opportuna. Ieri ho incontrato un altro professore, sempre un caro amico, un il quale mi dice, ma sai, dice non ti sembra troppo, troppo lungo questo ciclo salveminiano? Io a questo mio amico professore gli ho detto di no, perché il pensiero salveminiano prevenuto è stato sicuramente sottovalutato negli ultimi, negli ultimi decenni del resto la dimostrazione l'abbiamo dal fatto che solo nel 2008 sono stati ri, riscoperti alcuni scritti eh, americani di salvemini e noi stessi lo faremo nei prossimi mesi ripubblicando uno scritto americano tuttora inedito in, in Italia. E poi perché è nostra ferma convinzione che la originalità, non voglio dire la semplicità per non tentare di sminuire, ma la origine di, di un personaggio come Gaetano salvelli e anche credo il suo, il suo pensiero siano di grande attualità che vadano tuttora messe all'osservazione del nostro, nostro paese allora io vi ho dato il tempo di pensarci se non c'è nessuno che vuole eh, interloquire vi ringrazio ancora tutti, ringrazio in particolare il professor Pottinale, Cesare Preti e tutte voi e vi do appuntamento alla prossima conversazione che è il 30 e poi chiuderemo il giorno 6 con, la, eh, con il duetto con il dialogo tra Fofi e Gali, e Gali della Loggia lo dico per voi, per i vostri professori, per i vostri docenti. Grazie. grazie.